One more time. Sto avviando la registrazione, ecco come potete sentire Kick, questa è la kick out, il microfono viene messo davanti alla gran cassa Sentite, sta facendo la ritmo Allora, a me interessa, al di là che poi creerò anche un groove Su questo giro di batteria Prenderò intanto la kick Vediamo cosa riusciamo a fare, eh? intanto io direi di tutta questa parte che non ce ne frega una stramazza un'altra volta come amo dire io spesso beh normalizziamo si sì, c'è un po di rilascio che io lascerei scusate il gioco di parole magari faccio un po di fade out andiamo un po mi piace. Ok, adesso farò. Adesso farò. Farò. Farò. La kick in. Sentiamola un secondo. È proprio questa qui. Io mi riprendo. Questa parte. Questa faccia no. Questa faccia qui sì. Beh, che non è bella, però. Insomma. Oggi non ho curato il mio look. Non ho curato. Il mio look. vi piacevano i cu vi piacevano a me no allora vediamo un po qui uguale facciamo un po così pulizia eh. yeah ok anche qui normalize la coda è giusta l'intro è giusto qua bombissima ok abbiamo kick out e kick in. ok adesso adesso quello che voglio fare è assolutamente importarmi importarmi i campioni che mi sono salvato e lo faccio subito ok quindi abbiamo kick out e kick in yeah come già sapete a me piace molto mettere il colore nero kick out kick in f9 f6 faccio ctrl L. facciamo così mi prendo questa Poi mi prendo la kick out e iniziamo a fare un po di sound design voglio rendere questa kick veramente potente ho fatto un gruppo chiamo kick mix kick mix già, ma se non gli assegno il fottutissimo kick mix. Ok. Bene, adesso mi vado a vedere le frequenze della kick out. Dunque 129 Qui siamo su 140, 97. 86 120 86 va bene e poi abbiamo 5200 ears va bene, andiamo sui 129 86,97 andiamo sui 90 allarghiamo la campana potrebbe essere intanto mi voglio togliere un attimo la kick out ecco qui togliamo E adesso mi vado a lavorare quest'altra. A me questa frequenza piace. E mi tiro un po' su questa, bella eh. Questa mi piace come frequenza, mi piace molto. Yeah. Ok, tiriamo su un po' i transienti: sui 5000 Hz. Della kick in della kick in però non voglio esagerare perché sennò diventa una kick metal e non va bene io voglio fare qualcosa che sia tra l'acustico e l'elettronico ma lasciamola così andiamo a sentire se adesso vado a lavorare sul gruppo mi prendo sempre un fab filter ovviamente adesso voglio tirare un po su che mi manca proprio questa parte qui a me perché secondo me dobbiamo fare andare a cercare un, un taglio più netto su oh. ora i 48 hertz mi vengono molto più fuori eh. Anche se sento una risonanza che io vorrei togliere. Va bene, lasciamola così. Facciamo un po' di pull tech, prendiamoci il nostro pull tech. Ok. ok cool tech fatto ok, ragazzi adesso inserirò lo smooth è un clone del suit vi linkerò poi il, il plug che è molto usato da molti ingegneri il miglior plug perché va a, ad attenuare le risonanze quelle risonanze che possono dare fastidio diciamo che questo clone creato da Frank Paul tra l'altro gratuito vi consiglio di andare nel suo Discord e tirarvelo giù perché è veramente una bomba quindi diciamo che abbiamo una specie di clone del Zoot penso si pronunci così, non lo so quindi adesso andiamo un po' a cercare quelle risonanze che ci danno fastidio vedete? più tiro su più lui tende a mangiarle, a tirarle giù è una patch molto figa secondo me. Qui proprio non ci sono, infatti vanno tirate su secondo me. Le vedo che mancano. Ok, ci siamo. Ottimo, ovviamente sono costretto sempre a correggere. O la lasci naturale così e te ne sbatti, o sei costretto a correggere. Ancora va benissimo ok ultimo passaggio sul canale del gruppo that uh, a kick and come across. va bene adesso me la esporto perché ho la cpu e con questo sistema audio che sto facendo per registrare il tutorial mi passo praticamente dalla scheda audio interna del, del mio computer e eh, non posso usare quella dove sto registrando la voce quindi è veramente un assurdo anzi se qualcuno mi vuol dare una dritta su questo aspetto perché stiamo ancora cercando di capirci qualcosa kick group un po' di boost che non guasta mai, ce la mettiamo sul 5. Ctrl L facciamocela così, sempre nera, accetta. andiamo a mettere qui, bella ignorante. Eh? Allora, sempre di Frank Paul, ragazzi. Finalizer è una figata pazzesca. Andate a farvi un giro su Frank Paul, non mi dai i soldi, assolutamente, non lo conosco neanche, ma fa veramente una cosa fantastica. È una bomba. come picchia ci siamo ok adesso dovrò fare delle correzioni con le Casse, quindi vi farò sentire il la kick come l'ho finalizzata vediamo partiamo ciao ciao ho messo una compressione in parallelo con una release molto veloce dopodiché sul master ho messo con l'equalizzatore parametrico della dfl studio sono andato proprio a fare delle correzioni molto pesanti dove poi ho cercato di ridare, perché l'avevo un po' ammazzata, con un pull tech sono andato un po' a ingrassare il tutto. Detto questo, con un plug creato da Frank Paul, sono andato a correggere un po' le sub, sempre correzioni con il Pro Q3 della Fab Filter, dove sono andato un po' a togliere sui 60 Hz, come potete vedere, e ci sono altre correzioni. Ho finalizzato tutto con il finalizer di Frank Paul e dopodiché, un filo di limiter che vi faccio vedere, una leggera punta di limiter. Ho dato tutto qua. Altro non, non ho fatto altro non ho fatto, in allegato trovate la kick se ve la volete tirare giù, ovviamente questo fa parte di un, un procedimento molto veloce, in realtà va fatto molto più lento, era solamente per farvi vedere com'è, si può fare del buon sound design, secondo me è una kick che si può usare sull'EDM e sul, anche sul rock, sta un po' nel mezzo, per adesso è tutto, vi saluto, ciao ciao ciao ciao ciao!